Insomma, insomma, signori Abbiamo qua Pierino TV Blur fra parte del palone d'oro di Twitch Italia non, non lo sappiamo Non lo sappiamo Oggi no. siamo qui ad annunciarlo, onestamente Ne parleremo durante la live Ne sì. parleremo durante ne... la live State fino alla fine se volete sentire tutti i nomi, ragazzi Sì, anche perché, insomma, ci sono cose che voi non sapete Che probabilmente non usciranno se non dalla mia bocca o dalla sua bocca esatto. Quindi è il caso di stare a vedere Ehi, ragazzi, un attimo solo Quasi mi stavo per dimenticare A 5.000 iscritti farò una challenge con un calciatore di serie A, quindi mi raccomando lasciate un follow e soprattutto lasciate un like a questo video se vi è piaciuto. Potete continuare la visione. Possiamo dire, per chi non lo sa, di che cosa si tratta, cioè qual è la challenge, da dove arriva e perché stiamo parlando dell'evento dell'anno. Allora, è un format che nasce a fine dell'anno scorso, quindi a dicembre del 2021. Nasce sul nostro canale, PirlaSV su YouTube, per celebrare il milione di iscritti. E a quei tempi fu il pallone d'oro di YouTube Italia, un'idea che ero in treno e mi venne questa idea. Era un torneo, ok. Ho organizzato questo torneo a otto partecipanti per vedere chi è il più forte a calcio su YouTube Italia. E okay. il vincitore avrebbe vinto appunto questo pallone d'oro. Per fortuna, l'anno scorso è stato un anno in cui ho conosciuto tanta nuova gente, ho collaborato con tantissimi youtuber okay. e quindi ho avuto. Tantissimi contatti Ho selezionato e chiamato Quelli che per me erano Gli otto più forti Tutti radunati in un giorno A Milano In un campo Da calcio in gabbia perché de, la, Il famoso The Cage Uno contro uno È un campo Ok piccolino Con le porticine E per renderlo più divertente Più intrattenente Ho deciso di introdurre Anche la figura del coach Quindi otto giocatori E ogni giocatore Viene seguito Da un allenatore esatto. Da un coach Esatto Difatti Anche quest'uomo qua Era presente Il primo pallone d'oro Perché YouTube... non ha fatto il giocatore Non ho fatto il giocatore era troppo alto ma ha fatto l'allenatore di Off Samuel va, va, che va, poi va. è stato il vincitore insomma ho vinto il pallone d'oro di Youtube Italia dire che hai, hai vinto il primo pallone d'oro da allenatore da allenatore di Youtube Italia perché poi ricordatevi che vince la squadra non vince mai il singolo e praticamente da lì i numeri furono molto molto buoni e allora ho pensato perché fermarci qui e non provare a farlo anche con le altre piattaforme quindi 3-4 mesi dopo abbiamo organizzato il pallone d'oro di TikTok sempre quello okay. con stesso concetto però chiamando i tiktoker più famosi ho fatto. Il pallone d'oro Delle ragazze Due o tre mesi dopo A giugno eh, Su un campo di sabbia Con la sabbia Con la sabbia Sempre sullo stesso campo Ma con la sabbia Esatto Però adesso Arriva Probabilmente Quello più, più bello Quello che andrà più di tutti Diciamo Il pallone d'oro Di Twitch Perché mancava solamente Twitch Come piattaforma Stiamo Io sono abbastanza sicuro E non esagero Che con il roster Che tra poco Andremo ad annunciare Stiamo parlando Dell'evento Di Youtube Italia Dell'anno Senza certo, dubbio sì, L'obiettivo È renderlo L'evento dell'anno ragazzi. L'evento del 2022 Perché vedremo per la prima volta Dei personaggi di Twitch Molto molto famosi Scontrarsi, ok? Assolutamente Quindi vuoi partire da un coach? Io inizio a scorrere okay. E tu mi dici stop E io ti dico stop Stop Qua? Qua, qua, qua Pronti via? Pronti via Allora signori io direi Che annunciamo ufficialmente Il primo allenatore Del pallone d'oro di Twitch Italia Che è David John Rubino <ride> Quindi, David John Rubino sarà, sarà l'allenatore. Confermiamo che è di questo. Confermo, confermo. Confermiamo di... Confermiamo perché c'è. Allora, eh, allora, eravamo un po' in dubbio. C'era un po' un dubbio tra chi è poteva stato essere. Un è stato un ballottaggio. Però, ufficialmente, è sì. questo giocatore qua. Quindi, signori, noi diamo il benvenuto, benvenuto. al nostro Bene. Frenesi. Wow, ma che effetti speciali. Che sarà ufficialmente, ed è ufficialmente il primo concorrente del pallone d'oro di Twitch Italia. Che sarà allenato da David Ma che cazzo hai fatto a chiamar frene? Dettagli, dettagli. Diciamo che ho i miei contatti, ho i miei intralazzi, ho i miei procuratori. Io direi che possiamo passare a questo. Ok. Che è strano che sia un allenatore, possiamo sì. dirlo. perché Di solito si vede lui che gioca, lui in azione mentre fa il giocatore. Sì. Ha già fatto il giocatore a un pallone d'oro. Annunciamo il secondo allenatore di questa Twitch Pallone d'oro 2022, che è... Luca Campolunghi. Luca Campolunghi! Ma di chi sarà allenatore? <ride> Domanda Ignor anche qui. Signori, allora... Stiamo parlando di una, cioè, testa, una molto testa calda. Una testa di cal calda? Eh, eh. Il giocatore allenato da Luca Campolunghi, Juventino Doc, eh, sarà eh, proprio lui. Wow, ce lo vedi lui a giocare a calcio? Guarda, guarda. Tu che l'hai visto giocare a calcio Descrivicelo sì. un po' e Io ho paura per chiunque Lo ci giocherà Lo conterà. Sì Quindi il secondo giocatore ufficiale sarà il gabrone Proprio lui Proprio il, il Questa tossico Questa faccia che vedete Questa qua Questa faccia ragazzi. da culo Il tossico Che comunque vabbè eh, farà sicuramente il suo contenuto Stiamo non annunciando il terzo allenatore Adesso il terzo allenatore, sì E allora diamo ufficialmente il benvenuto al terzo allenatore Del pallone d'oro di Twitch Italia che è Mamma mia Ah tifoso del Milan Tifoso Grande tifoso del Milan Questo è stato l'unico caso di giocatore che non ho scelto io Che non abbiamo selezionato noi Ma che ha deciso l'allenatore stesso Il che Per accontentare Omi Penso che ci potesse stare C'erano ovviamente delle condizioni mm -hmm. Cioè che questo giocatore fosse quantomeno uno streamer di Twitch Italia. Sì, l'ho detto E possiamo dire che Il terzo giocatore Che farà parte del roster ufficiale Del pallone d'oro di Twitch Italia 2022 è... Che ha già una coppa in mano in questa cosa Che ha già una coppa in mano Chris fottuto la way Quindi Chris la way è il terzo giocatore Bene. Di questo roster Non l'abbiamo ancora detto quando sarà Quando uscirà o quando sarà L'evento l'abbiamo detto? No quando... non l'abbiamo detto Cioè ragazzi voi non Cioè, Al termine del roster vi diremo Quando effettivamente, quando effettivamente sarà, sarà l'evento Perché questa cosa è molto importante Non dove però perché a porte non dove. chiuse non dove. Sarà segretissima, non dove. segretissima. Non dove. Ma chi parteciperà E quando sarà Effettivamente con quello che uscirà oggi È proprio questo Direi di passare al quarto Quarto giocatore Quarto giocatore Annunciamo il quarto allenatore del pallone d'oro di Twitch Italia 2022 Che è con la mano del gaucho, signori, Manuxo, Manuxo, che noi abbiamo invitato come giocatore. Che è stato invitato come giocatore, ma... È lui che per scelta ha preferito fare il coach. Esattamente, ha deciso di, di fare... Di una persona in particolare. Possiamo dire che nonostante la snicciata, il quarto concorrente giocatore del pallone d'oro di Twitch Italia, è niente popò po di meno che lui. Lurro. E proprio ci sta. Sempre più qua a rispettare l'ordine. Blur non c'è. È ovvio. Il pagliaccio Maraldi Spam di tumblu pagliaccio tumblu pagliaccio tumblu pagliaccio oh, oh, oh, oh, oh. Leggo Leggo qualcuno Leggo che... è entrato qualcuno che... Leggo qualcuno in chat che Non l'abbiamo ancora presentato Non l'abbiamo presentato Stiamo, cioè, Mi volete dire che bypassiamo L'allenatore E andiamo direttamente, e andiamo sul, direttamente sul penguin che farò parte Del roster Quello sarà il suo sguardo quando esulterà dopo i suoi gol, ovviamente. Cioè, tu mi stai dicendo che al pallone d'oro di ci Twitch sarà? Italia ci ah, sarà che... Penguin, Frene, Blur e il gabrone. Assolutamente sì, tutti nello stesso luogo, ragazzi, nello stesso momento. Posso dire una cosa che, tra l'altro, mi compete parecchio? Vai. Drama, eh? Super drama. Possiamo annunciare che il quinto allenatore del pallone d'oro di Twitch Italia 2022 è... Gnabri. Interista bastardo e Gnabri, e Gnabri e Gnabri che comunque sa fare il suo, quindi un buon coach per il Peng. Piccola pausa, possiamo presentare il pallone ufficiale del Pallone d'Oro del Italia ragazzi. Cioè, qua si è pensato veramente a qualunque cosa. Eh. Che palle avete visto in Violet che si è rotta un'unghia e è uscito dopo due secondi. E eh, chissà che magari non abbiamo chiamato Violet. Farle recuperare il tempo perso. Proprio per farle recuperare una situazione dove insomma non è potuta essere presente. Tra poco lo scopriremo. Comunque vada, insomma, che sia uno che sia l'altro. Comunque content. Content. Content assicurato. Soprattutto content, sapere quale sarà il giocatore accompagnato certo, è ancora da lasagna perché questa cosa ovviamente ha appena spoilerato chissà la giocatrice eh, l'hai detto tu hai fatto tutto tu eh non so se non, non volevo fermarti ma no! <ride> vabbè inizia avanti tutto Sost... convinto quante volte l'ho detto una, una, volta. una volta... Vabbè, ragazzi avevate detto violet in realtà è lasagna che vi guarda con questi occhi con la musica dei clown io direi di annunciare a proposito di circo. A proposito di circo, signori, proprio lui, il sesto giocatore, Grimbaud. Non dico che è un colpo di scena, però Grimbaud, Blur, Frene, il Gab, stiamo parlando dell'evento dell'anno. Andiamo a presentare il settimo e penultimo allenatore del pallone d'oro di Twitch Italia Che è Jodi. Che adesso però ve lo dico Parliamo del settimo giocatore Parliamo del settimo giocatore Ragazzi, questo è un colpaccio di Pier Guardiamo che il coach è Jody, eh? il, coach, il suo coach sarà Jodi. Sono molto emozionato di presentare il settimo e penultimo giocatore Che farà parte del roster pallone d'oro di Twitch Italia Che è Oh! È Proprio Moonride Ci voleva qualcuno Dal lato gaming Perché mancava un po' Signori Cioè Pezzone lui eh Arriviamo all'ultimo A questo punto arriviamo All'ultimo giocatore Ok e Tutti si stanno chiedendo Dove sono io In questo Va Bene io farò la conduzione del tutto, presenterò non faccio allenatore, quindi non scendo in campo né faccio l'allenatore, ma presenterò tutto quanto e farò le interviste, insomma, sentirò i giocatori prima della partita, durante, dopo, insomma, farò tutto il lavoro sporco, diciamo. Quindi presentiamo l'ultimo giocatore e l'ultimo coach allenatore. Il più grosso l'abbiamo tenuto per la fine, insomma. Ma il, il big sta sempre Tutti alla fine. Persona blur L'ultimo allenatore il Twitch Taglia, pallone d'oro 2022 è proprio lui, signori Grande uomo nero! Riso un pollo! Oh, Samuel Quanto è bello così gigante No, che schifo! E signori, l'ottavo e ultimo giocatore Del roster del pallone d'oro di Twitch Italia È il Pipega! E chi se no? Grazie, Ifonso Ragazzi, dobbiamo andare a vincere stamera di torneo! Cazzo! Cazzo, dobbiamo vincerlo! Devo spaccare il culo a Blur Wow! Sono io, oh, giustamente ci voleva il rappresentante. Lui rappresenterà, diciamo, il canale per la svu. Perché comunque è l'unico esatto. tra tutti loro che è già apparso in video, che ci ha aiutato, ha collaborato con noi. Insomma, quindi in ogni pallone d'oro mi piace mettere una persona che rappresenti direttamente o indirettamente il canale. Quindi, certo. quindi io sarò. A questo punto sarà te, cioè, toccherà a te avere la responsabilità di rappresentarci. Mi raccomando Eh, eh esatto C Cercherò di, di portare in alto Il nome di Pierlas Svu. Ricapitoliamo Il roster A questo punto sì. Abbiamo Come giocatore Grenbaud Accompagnato da Lasagna Abbiamo il Gabrone Accompagnato da Luca Campolunghi Abbiamo Chris Laway Accompagnato da Omiatol Abbiamo Penguin Accompagnato da Gnabri Abbiamo Blur Accompagnato da Manuxo Abbiamo Frene Accompagnato da David John Rubino E poi abbiamo Murride Accompagnato da Jody E poi il Pipegone Accompagnato da Samuel, da da Samuel. Per cui questo è il roster finale Dovete sapere anche in questo momento Quando sarà Sabato 15 ottobre Ci sarà l'evento E mercoledì uscirà Già mercoledì Della settimana prossima Ci sarà il primo video Esatto Perché si, si dividerà in quarti di finale Semifinale e finale Ovviamente Il primo video come sempre Come in tutti i palloni d'oro Ci saranno i quarti di finale Ed uscirà mercoledì E poi gli altri Vedremo Sorpresa Sorpresa Uscirà poi il video del semifinale E poi quello della finale Quelli ragazzi starà a voi questo è un primo passo verso la collaborazione che sia un primo passo verso una nuova Twitch Italia eh, io ringrazio Pier ringrazio tutti voi che siete stati presenti mi raccomando commentate lasciate un follow nel canale di Youtube ok quindi spaccate fateci sapere chi secondo voi vincerà questo evento ci vediamo ci vediamo mercoledì ci vediamo direttamente mercoledì allora ragazzi Mercoledì 19, segnatevi questa data perché sarà la data dell'uscita su YouTube del pallone d'oro di Twitch Italia. Ah, e Social Boom verrà a farci da portaborracce. Probabilmente, e poi gli pisceremo addosso. Sì.